Grazie Presidente per dichiarare il voto favorevole del gruppo capitone del Movimento 5 Stelle a questa proposta, e è una proposta che Roma attendeva da, da molto tempo, voglio ringraziare prima di tutto l'assessorato che eh, ha portato avanti insomma, un, un regolamento anche di questa portata che sicuramente non è un regolamento semplice da poter anche coordinare dopo tanto tempo che effettivamente non veniva disciplinato voglio ringraziare anche gli uffici che effettivamente ci hanno, ci hanno lavorato molto e anche l'abbiamo visto, testimonianza anche della collaborazione di questo provvedimento e anche sentita insomma, dalle dichiarazioni, dalle da parte delle altre forze politiche quindi insomma un provvedimento che Roma sicuramente attendeva da molto tempo e che potrà dare certamente l'infa eh, sia alle, alle casse insomma capitoline ma anche per determinati interventi che eh, ovviamente hanno, sono, sono in attesa magari proprio grazie a questo regolamento potranno essere sbloccati grazie